un po' diversi, ma siamo tutti uguali. Se ti guardo come in uno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 un po' diversi ma siamo tutti uguali Questo canto ha una melodia questo canto Grazie.